Grazie Presidente. Eh, solo per risottolineare e ribadire alcuni concetti nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, eh, che vanno un po' nella eh, direzione che alcuni colleghi hanno auspicato e descritto, ma che vorrei far notare e sottolineare è già non più un cantiere, ma eh, in realtà è un qualche cosa che sta più avanti, insomma è proprio l'esecuzione di un lavoro costante che avviene almeno eh, per ciò che mi riguarda eh, come Presidente della Commissione bilancio proprio all'interno della, eh, della Commissione. Sì è vero alcuni provvedimenti come questo che ha un carattere eh, meramente approvatorio perché in realtà la Cassa Depositi e Prestiti ci mette a disposizione eh, una possibilità eh, che noi dobbiamo eh, autorizzare alla ragioneria generale proprio per procedere alla richiesta di eh, rinegoziazione insomma, dei tempi e delle, e delle scadenze del, dei mutui eh, sottoposti eh, che costituiscono l'interesse dell'amministrazione. Il, il punto è che eh, anche sul sulla collaborazione, e ovviamente ringrazio tutti i commissari che ieri in, in Commissione quasi all'unanimità una, all e con, comunque se, con nemmeno un voto contrario hanno espresso parere favorevole a questa delibera, e in realtà eh, già trova realizzazione eh, in termini di collaborazione sia quando in fase di previsione abbiamo monitorato insieme a tutti i commissari della Commissione le necessità dei vari dipartimenti e dei municipi, e adesso in fase di, eh, di assestamento, anche se con un po' di anticipo rispetto al, alle scadenze di luglio, stiamo nuovamente ripercorrendo quel, quel percorso proprio per andare a verificare quell'impianto come in realtà trova realizzazione nell'esercizio 2017. Vorrei sottolineare, eh, chiedo scusa se rubo qualche secondo in più, che eh, anche eh, i vincoli che, eh, e la situazione che abbiamo trovato, in termini di equilibri da dover rispettare, all'atto della previsione 2017-2019, hanno lasciato degli spazi di manovra relativamente contenuti, all'interno dei quali ovviamente è difficile trovare o calare le esigenze di tutti. Le esigenze principali sono quelle di fornire i servizi essenziali ai cittadini, ovviamente, e la possibilità che gli, i conti siano eh, sempre in equilibrio e che questa amministrazione possa andare avanti in modo, in modo proficuo. Sono convinto che il lavoro che stiamo facendo in commissione nel tempo darà e fornirà sempre spazi più ampi di, eh, di collaborazione se lo spirito resterà eh, questo anche nel, nel proseguo. Chiudo il mio intervento ribadendo il, il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle eh, a questa delibera. Grazie. Thank <laughs>